Benvenute! Allora, oggi sfogliamo insieme l'album numero 4 del Libro She che è valido fino al 18 aprile del 2018. In questo album intanto ci sono tantissime novità e promozioni però vedrete subito che è il momento di primavera quindi idratazione ma in leggerezza e la nuova linea della Hydra Vegetal ci viene in aiuto. Poi abbiamo la nuova Spugna Conjac finalmente era ora che avessimo anche noi, offerte, promozioni, un album da sfogliare insomma, e direi di farlo subito. Allora, eccoci e direi che possiamo iniziare. Album numero 4, come abbiamo detto, e questa è la novità, perché la linea Hydra Vegetal si è rifatta il look, con prodotti ancora migliori. Allora, tutta la linea, eccola qua, la vediamo in queste due pagine, Nuova linea, eccola, che è già detergente, il latte detergente idratante, il tonico, ed è la crema ricca idratazione non stop, tutto quanto per un'idratazione della pelle, comunque sia in modo leggero, quindi che non va ad appesantirla. Ed è perfetta per la primavera e per l'estate. Poi c'è la novità che è, eccola qua, per una detergenza ancora più profonda: la spugna con Jacques perché è, è completamente vegetale intanto, prezzo di lancio 6,95. Come si usa? Si inumidisce con l'acqua tiepida, si strippa bene, si deterge il viso con un detergente specifico e si sciacqua. Basta, una volta sciacquata si appende la spugna e si lascia asciugare fino a un nuovo utilizzo. È molto comoda e poi fa una leggera azione sfogliante e rimuove anche i residui di trucco. Ovviamente c'è il set, eccolo qui, che è a 14,95 comprende il gel detergente ultra freschezza, la spugna konjac e il gel crema idratazione non stop. Quindi è davvero una bella promozione. Se si preferisce invece la crema più ricca, si ha il sempre detergente la spugna, ma la crema ricca idratazione non stop. Quindi gel detergente per la pelle mista grassa, la crema ricca per la pelle secca. Il prezzo è uguale. Altro set, quello della Sebo Vegetal, che comprende a $16,95 il gel detergente purificante, la spugna e il gel crema zero difetti. Oppure, sempre al stesso prezzo, il detergente, la spugna e il gel crema opacizzante. Sensitive Vegetal è il set detersione, quindi la crema detergente delicata la spugna e la crema idratante lenitiva a 17,95 oppure il detergente, la spugna e la crema idratante anti rossori è il momento di prenderci cura delle mani e quindi abbiamo intanto iniziato a guardare il colore degli smalti eccola qua la promozione per la cura delle mani con il set eh, manicure con 11,95 la base SS rinforzante lo smalto effetto gel e potete scegliere tranquillamente tra tutti i colori disponibili e la crema e sublimatrice mani unghie 2 in 1. Poi il momento di edizione limitata primaverile col make-up, hashtag Pink Mantra, quindi tutto nei toni del rosa. Il primo è la polvere illuminante, eccola qui, che è perfetta perché è comunque un blush ma leggero illuminante, perfetta per la primavera, i colori primaverili, sia dei rossetti che degli smalti I rossetti a 9,95 e gli smalti a 3,95 E finiamo con la, eh, la promozione delle matite jumbo 2 a 12,95 Sono perfette sia eh, da applicare come ombretto o come base mm, Qui sono davvero molto comode Allora, i sono tutti questi disponibili Questi più questi, qui davvero tutti Ed è il primo col codice nero e il secondo col codice rosso